Sì. Io in qualsiasi situazione Tenevo sempre presente Il fatto che io lì ero ospite Nonostante potessi avere una camera in, una, in un albergo In un ostello Io lì ero ospite Quindi dovevo semplicemente cercare di essere rispettoso Se passo da casa tua Poi esco e, e vado dall'altra parte E inizio a parlarne male eh, Che cosa pensa la gente di me Dice questo qua appena se ne va poi parla male di me Magari certe situazioni in cui io mh, mi sono trovato in difficoltà sono dipese da me perché mm. un'altra cosa che ho imparato è che anche le persone che noi incontriamo sono in realtà degli specchi noi vediamo in loro quello che in realtà, cioè no, le persone vedono in noi ciò che in realtà noi offriamo loro mm. e quindi negli altri noi siamo anche in grado di cogliere forse certe parti di noi che dobbiamo correggere se ci relazioniamo con una persona che ci pare ottusa eh, è in parte anche un no a, a trovare la soluzione in un determinato posto, eh, forse sì, dipendeva in parte da quel posto lì, ma forse in parte dipendeva anche dai miei. Quindi, non ho mai ho sempre cercato di evitare di lasciare un giudizio chiuso. Eh, è così, punto e basta. In Giappone, ho trovato delle difficoltà, sicuramente gente che si trova benissimo in Giappone perché io ho bisogno di, determ di determinate cose. Non posso intervenire in tutti i posti del mondo, quindi, certo. posso fare però ci sono dei posti in cui mi trovo meglio.